Benvenuti a tutti in Logistics Analytics Italia Nel video di oggi ci occuperemo dell'area e del perimetro della circonferenza del cerchio Allora scriviamo subito le formule in GeoGebra per esempio utilizzando questo strumento qui che è uno strumento che crea semplicemente un'etichetta per fare un piccolo promemoria Clicchiamo e scriviamo per esempio l'area del cerchio è uguale ad esempio al raggio al quadrato per pi greco. Come si fa a scrivere in GeoGebra, nelle etichette di testo, il quadrato e il pi greco? Basta andare sulla linguetta avanzate, puoi scegliere questo simbolo con le lettere greche e, e scegliere praticamente il quadrato e poi questo pallino che è per raggio al quadrato per pi greco. E abbiamo fatto una piccola leggenda che ci aiuterà durante questa guida. L'area del cerchio è raggio al quadrato per 314. E mettiamo questa etichetta qui. Scriviamo adesso la, una leggenda per aiutarci per quello che riguarda la formula del perimetro del cerchio, sempre linguetta, testo, e scriviamo perimetro del cerchio uguale, invece la formula è raggio per 2 per pi greco, quindi facciamo il raggio del cerchio, andiamo su avanzate, scegliamo la linguetta con le, con le lettere greche, scegliamo il per, per 2 per pi greco allora, ricordiamoci che queste che abbiamo fatto sono semplicemente delle etichette di testo che ci aiuteranno durante il video Niente, nulla di più la cosa che abbiamo fatto è semplicemente introdurre questi caratteri complessi con pi greco che in, eh, per esempio in GeoGebra si, si fa utilizzando questi strumenti come questa tastierina dove vedete ci sono no? l'elevazione al quadrato la radice e ci sono le lettere greche per chiuderla si fa così Ah, dato che adesso sappiamo le formule, no? l'area del cerchio a raggio al quadrato per pi greco e il perimetro del cerchio a raggio per 2 per pi greco, che cosa facciamo? Utilizziamo uno strumento che è molto utile, che è, che è lo slider. Lo slider che cos'è? Praticamente è come se fosse una, una variabile in Giugebra. Allora, clicchiamo sempre qua e introduciamo il valore del raggio come se fosse una variabile, cioè come un'entità che, che l'utente può cambiare. Clicchiamo e ci scriviamo valore raggio nel senso il nome di questo slider di, questo, di questa variabile sarà valore raggio il valore lo diamo da 1 a 6 con incremento diciamo 1 facciamo ok così possiamo capire che cosa abbiamo fatto abbiamo trasformato il valore del raggio del nostro cerchio in una variabile che eh, l'utente può cambiare perché è stata inserita all'interno di uno slider vedete anche qui a sinistra no? nel pannellino cambia il valore del raggio quindi questa è una variabile che abbiamo chiamato valore raggio che ha un valore da 1 a 6 semplicemente abbiamo scelto una misura che, che ci possa far costruire per esempio un, um, un cerchio che entri nella nostra pagina, non ha nessun motivo matematico il fatto che abbiamo scelto da 1 a 6, Potevamo scegliere quello che ci pareva. Adesso a questo punto noi dobbiamo costruire il nostro cerchio andiamo evidentemente in questo menu qua, quello dei cerchi e noi scegliamo per esempio il, la voce, noi vogliamo scegliere, dati il centro e un punto, un attimo che io volevo scegliere, una voce particolare, questa qui, dati il centro e il raggio. Perché? Perché quando noi scegliamo in GeoGebra, costruisce una circonferenza dati centro e raggio, quando clicchiamo il centro e lo mettiamo all'incrocio fra l'asse della X e della Y, poi ti chiede qual è la misura del raggio noi la misura del raggio la diamo come variabile e chiamiamo valore raggio siccome la variabile l'abbiamo scritta con la V maiuscola e la R maiuscola è molto importante che quando si dà un'informazione tecnica a GeoGebra di rispettare praticamente la dicitura quindi mentre il centro l'abbiamo indicato a mano in realtà il valore del raggio corrisponderà alla nostra variabile e gliel'abbiamo detto. Cioè il raggio non sarà 7, 8, 9, 10, ma sarà quello che, che darà la, var la variabile valore raggio. Ok, E adesso vediamo che noi modificando praticamente la variabile valore raggio, vediamo che in pratica, cancelliamo questo punto che non ci serve, ecco, in pratica vedete che cambia la grandezza del cerchio. Ecco qua vedete che cambia la grandezza del cerchio adesso noi dobbiamo eh, praticamente calcolare l'area e il perimetro diamo a questa circonferenza che lui ha chiamato c in realtà se noi vedete che se in GeoGebra se noi clicchiamo il pallino sparisce l'oggetto vedete se noi invece clicchiamo il quadratino noi praticamente selezioniamo questo oggetto e l'abbiamo selezionato allora noi e facciamo così, diamo i nomi un pochino più eh, evocativi se no non riusciamo a capire clicchiamo qua, facciamo impostazioni e vedete che la circonferenza si chiama C noi chiamiamola la circonferenza, se no non, non ci capiamo con queste lettere perché mano a mano che si eh, costruiscono degli oggetti in GeoGebra poi vengono dati tutti dei nomi C, D eccetera e ricordiamoci che per esempio le lettere maiuscole sono per i punti e invece le lettere minuscole sono per gli altri oggetti adesso l'abbiamo chiamata la nostra circonferenza Allora, come si fa a calcolare vediamo che ci ha, ci ha spostato un pochino di cose ecco, mettiamole più giù queste etichette come si fa a calcolare l'area del, del, del cerchio per esempio siccome noi adesso abbiamo bisogno del raggio allora noi costruiremo per esempio un, eh, costruiremo un segmento che costituirà il raggio perché dobbiamo fare raggio al quadrato per pi greco. Allora andiamo in questo menu qua, che è quello dei segmenti delle rette, e scegliamo segmento a lunghezza fissa. Lunghezza fissa, in realtà è un'espressione stata tradotta un po' scorrettamente. Non è che è lunghezza fissa, è lunghezza selezionata dall'utente. E anche in questo caso noi sceglieremo il centro delle, delle due delle x e della y. E come lunghezza scriveremo un'altra volta valore raggio. Quindi praticamente il nostro raggio, come vedete, si modificherà a seconda della stessa variabile, facendo quindi modificare anche la dimensione del cerchio. Vedete che il segmento l'ha chiamato ancora una volta con una, con, con una lettera, allora noi lo selezioniamo, andiamo in queste menu, facciamo impostazione e lo chiamiamo, invece che con una lettera, con un'espressione, il raggio. Lo chiamiamo, ma semplicemente per nostra comodità, eh? perché altrimenti poi nelle formule avremmo dovuto fare F per C per D, insomma. Invece adesso noi abbiamo, vedete, un, una schermata di GeoGebra che è un po' più chiara perché eh, nell'entità che il raggio c'è scritto il raggio, e l'entità che è la circonferenza c'è scritta la circonferenza. GeoGebra ha sempre un po' di problemi per quello che riguarda la collocazione dell'etichetta, la mettiamo l'etichetta circonferenza fuori e l'etichetta del raggio qua, vedete che modificando, noi abbiamo il raggio e la circonferenza allora come si fa a fare eh, l'area del cerchio? allora noi in gioiebra si va in questo campo qua, il campo di inserimento e noi scriviamo area del cerchio, mettiamo le lettere mh, iniziali maiuscole, uguale praticamente è il raggio al quadrato per 3,14, quindi noi facciamo il raggio, cioè il nostro raggio, come fare al quadrato? andiamo nella tastierina la selezioniamo, attendiamo un attimo che venga fuori andiamo nella nostra tastierina e scegliamo in questo campo qui al quadrato d'accordo, qui è rimasto un pochino fuori non ci... poi facciamo il per si fa con l'asterisco per, e vedete che viene il puntino al centro, l'asterisco sulla nostra tastiera per pi greco e scegliamo quindi qui il pi greco se lo vedo da qualche parte che mi è sfuggito non so se adesso essendo la tastiera un pochino più piccola, adesso lo, lo ritroviamo, eh? per pi greco, eccolo qua, l'aveva spostato, e poi facciamo invio, praticamente adesso, come vedete, la nostra area del cerchio è data dalla nostra variabile raggio al quadrato per pi greco, quindi se io aumento il raggio, vedete che aumenta la nostra area del cerchio. Quindi la formula dell'area del cerchio noi l'abbiamo collegata ad una variabile che è stata realizzata con uno slider. Quindi raggio al quadrato per 3,14 per pi greco. All'aumentare del raggio aumenta ovviamente la nostra, la nostra area. Il perimetro invece da che cosa è dato? Il perimetro è dato, ecco le due etichette, dal raggio per 2 per pi greco. Quindi quello che facciamo così, quello che dobbiamo fare è scrivere la nostra entità, il nome perimetro. Del cerchio, io lo faccio con eh, le lettere iniziali maiuscole. Facciamo uguale in GeoGebra e ricordiamoci è raggio per 2 per pi greco, quindi facciamo il raggio, il raggio, poi facciamo asterisco 2, sarebbe per 2, asterisco e scegliamo qui all'interno del pannellino delle lettere greche pi greco e facciamo invio, clic e vedete che in questo caso è identico perché quando è 1 o 2 ma quando aumentiamo vedete che l'area la, eh, del cerchio è 28 e il perimetro del cerchio è 18,85 quindi abbiamo semplicemente costruito in gioiebra delle formule ma utilizzando delle entità delle variabili a cui noi abbiamo dato il nome per esempio la circonferenza noi l'abbiamo chiamata con l'espressione la circonferenza L'area del cerchio l'abbiamo chiamata area del cerchio, il perimetro il perimetro del cerchio, il raggio, il raggio e poi c'è lo slider con valore raggio. A questo punto se io voglio fare qualcosa di carino posso sempre utilizzare le etichette e introdurre un'etichetta che mi dice qual è l'area e qual è il perimetro all'interno del foglio di la del lavoro. E Quindi per esempio io qui posso scrivere area del cerchio uguale a che cosa a spazio se io vado nel pannellino avanzate io vedo che all'interno del tab GeoGebra mi ha messo tutte le entità che ho creato come se fossero dei campi e quindi clicco e vedete che mi si è messo all'interno dell'etichetta un mattoncino che è un campo dinamico cioè l'area del cerchio è uguale al mattoncino area del cerchio ok ed ecco che questa è un'etichetta di testo dinamica nel senso che se io aumento il valore vedete, del raggio aumenta dinamicamente qui l'area del cerchio. Ho creato questa etichetta semplicemente per avere a vista più comodamente l'etichetta all'interno del mio foglio millimetrato. La stessa cosa la posso fare per il perimetro, rifacciamolo, scelgo questo menu qua, scelgo etichetta di testo, quindi abbiamo imparato che in GeoGebra le etichette di testo non sono soltanto del testo, possono essere dei campi attivi dinamici che prendono il valore dall'entità che abbiamo creato in questo pannello qua. E qui scriviamo perimetro del cerchio del cerchio uguale a che cosa? A questa entità che abbiamo creato e che ritroviamo qua che è perimetro del cerchio. Ecco perché io ho chiamato eh, tutte queste cose che abbiamo creato in italiano perché se no, avrei trovato F piccolo, F grande avrei trovato delle espressioni che non riuscivo a ricollegare in questo menu invece scrivendole in italiano io che cosa ho fatto? il perimetro del cerchio, che è un'espressione semplicemente testo è uguale a questo mattoncino che corrisponde a, appunto, ad un'entità variabile dinamica e adesso l'abbiamo fatto, ok ed ecco che anche la nostra entità perimetro del cerchio è messa all'interno di un'etichetta di testo come valore, valore dinamico all'aumentare eh, la dimensione del raggio aumenta la dimensione del cerchio e aumenta eh, corrispondentemente l'area e il perimetro ricordiamola, l'area del cerchio è raggio al quadrato per pi greco mentre il perimetro del cerchio è raggio per 2 per pi greco e abbiamo utilizzato semplicemente una, uno slider per introdurre una variabile dinamica che è il raggio il video finisce qua, grazie a tutti per l'averlo visto, io spero sia stato utile al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.